Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi allenamento numero 2 della settimana gambe e glutei. Solitamente i miei allenamenti gambe e glutei sono organizzati sempre nello stesso modo, non cambiano, perché c'è una prima parte dove mi focalizzo sui tre esercizi fondamentali che sono squat, stacco e hip thrust e poi nella seconda parte faccio un focus glutei, quindi un circuito di tot minuti dove lavoro Principalmente mi focalizzo a bruciare le chiappe. La prima parte di allenamento solitamente la faccio in palestra, in, nella sezione sala pesi, perché faccio questi esercizi utilizzando i bilancieri, i manubri pesanti, eh, kettlebell pesanti, insomma... Questa prima parte è focalizzata molto sullo sviluppo della forza e sollevo sollevo carichi belli intensi, almeno per me e per quello che sono riuscita a recuperare durante questi mesi in cui si è potuto ritornare in palestra. E, e vabbè, quindi io qui... Eh, Mm, ho soltanto degli elastici ho appena finito questa prima parte di allenamento per, e ho fatto degli squat con l'elastico degli stacchi con l'elastico più sottile e poi ho provato a fare degli hip thrust ma ho fallito miseramente e quindi vabbè adesso cercherò di organizzarmi perché senza un peso solo con gli elastici e la sedia non è molto pratico adesso devo studiarmelo evito di fare live o real time questa prima parte perché è veramente basic, noiosa, faccio 10-12 ripetizioni per esercizio con un minuto di pausa e lo faccio tre volte, quindi comunque niente di interessante anche perché comunque i carichi non aumentano, non riesco a fare piramidale, insomma sono molto limitata su questo fronte e vabbè. Però vi porto con me nella seconda parte di questo allenamento dove faccio un circuito glutei, quindi per farlo insieme Faccio 40 secondi di esercizio, 20 secondi di pausa. Sinceramente vado molto con il flow, quindi mi metto a tappeto e incomincio a fare esercizi, esercizi, esercizi. Quindi vi porto a tappeto con me e poi io nell'editing vi saprò dire che esercizi farò. Io ancora non lo so. <ride> quindi preparatevi per un circuito glutei di X minuti, questi minuti che vedrete qua, e basta iniziamo prima però dobbiamo fare un pochino di riscaldamento e mobilità quindi 5 minuti ci mettiamo sul tappeto e iniziamo a muoverci allora, inizio con un pochino di mobilità delle anche perché sono una parte che andrò a coinvolgere molto durante questo allenamento quindi faccio delle aperture frontali dentro, verso fuori e poi dall'esterno Adesso mi appoggio al muro le spalle e slancio la gamba. Mi sposto su una gamba, mi appoggio, scendo, tiro, torno su e cambio. Se non ce la faccio mi aiuto con le mani cercando di non cadere. i glutei, passando da qua, quindi da schiena parallela al pavimento a un po' lo squat, e su, mi concentro sui glutei. Poi da qui, su, so. se so good mornings 8 ragazze 5 minuti sono passati quindi ai ai, iniziamo subito con l'allenamento Ragazze ce l'abbiamo fatta, 30 minuti di esercizi focus glutei e un pochino di gambe. Ci sono stati alcuni esercizi belli, tosti e intensi, ad esempio il pistol squat che devo rivedere assolutamente e mi raccomando quando non vi sentite confident con un esercizio fatene un altro, non schippatelo, non c'è motivo. E sostituite quelli che non sentite vostri. Uh, ci sono esercizi che ognuno sente in modo diverso, ad esempio io non faccio mai i Bulgarian squat perché non li sento assolutamente, probabilmente perché non li so fare, ma uh, non, non sono un esercizio che mi trovo bene, come gli affondi quindi insomma questi workout spero che vi aiutino anche a capire quali sono gli esercizi che funzionano di più per voi quelli meno e, insomma imparare anche a imparare ad allenarsi non soltanto a seguire e eseguire come dei robot ma eh, cercate di ascoltare il vostro corpo e di capire quello che vi sta cercando di dire basta, dopo questa perla di saggezza io vi saluto spero che questo workout numero 2 di questa settimana vi sia piaciuto se così è stato lasciate un mi piace iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao